Novità in ambito search per il 2014, dal mio punto di vista, anche in seguito all'arrivo di Hummingboard, la search si sposta nuovamente in maniera molto profonda sul contenuto. La novità diciamo, della search è e sarà più o meno quello di saper innalzare il proprio contenuto maggiormente possibile utilizzando anche tutti gli strumenti a disposizione soprattutto in ottica di schema.org e perciò sapere rendere rilevante e far comprendere sempre di più al motore di ricerca l'argomento di cui parliamo e in profondità. Questo permette al motore di comprendere sempre meglio il contenuto del nostro sito e di interpretarlo nella maniera corretta. Diciamo che in questo senso c'è un ritorno al, se alla SEO degli anni di fine anni 90 dei metadata sostanzialmente in cui il motore tra virgolette si va a fidare, ora con controlli decisamente migliori rispetto a prima, dell'autocertificazione sempre tra del, di quello che uno dichiara di avere come contenuto del sito internet. Perciò quello che sottolineo e quello che consiglio è di sfruttare al massimo situazioni di riuscire a cercare in ogni ambito del proprio contenuto dove sia possibile andare oltre al contenuto di body text e andare a cercare di spiegare al motore esattamente in profondità quello di cui parliamo, di quello di cui parla la nostra pagina, in questo senso il motore premierà sempre di più questo modo di farsi capire da lui. Alternativamente, mano a mano che proseguiremo, vedremo come ormai nelle prime pagine di qualsiasi serp ci saranno sempre di più solo proprio quelle pagine web che rispettano tutti i crismi, queste situazioni e perciò un innalzamento del proprio contenuto, ad esempio attraverso schema org o altre situazioni analoghe.